Zombie apocalypse ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video Chichericcio come state? Spero bene allora questo nuovo video di chericcio è un po' per parlare un po' con voi allora innanzitutto ci devo, devo dire che ehm, farò tanti video di chericci tutti i giorni da con avanti eh, non so quando sarà l'orario oddio sto tutta suonando oh, che cazzo c'è. Cioè. Eh, non so quando pubblicherò ma pubblicherò sempre da qua avanti, perché ho proprio voglia di pubblicare i video a nastro e niente mh, sempre dei video che ricicchia lo so che annoiano, ma mi piace farli e continuerò a fare i video che ricci. non ho ancora applicato lo smalto perché non ho avuto voglia ma è sempre questo qua lo smalto ve lo faccio rivedere questo, vedete, questo è lo smalto che eh, voglio applicare, allora se mi vedete più illuminata del solito alla Barbera Durs, <ride> è perché sono con eh, la ring light, altrimenti non si vedrebbe una mazza, e nulla ragazze. io volevo dirvi, allora oggi innanzitutto non sapevo, no. allora ci sono dei momenti che non si può stare al caldo, come delle ore che non si può stare dal caldo e mi ho spruzzato un po' di quest'acqua qui quest'acqua qui ai tesori d'oriente è, è buonissimo mi piaceva dire da me la spruzzo perché è troppo buona ragazzi non avete idea di che pace che trovo ogni volta che mi spruzzo questi quest'acqua buona alte verde non mi fa impazzire ma non è neanche così malaccio cioè, e niente ah ve lo farò vedere che mi pare che ho terminato questo vidal non ve lo potete vedere ve lo vedere non mi ricordo più comunque ve lo faccio vedere questo vidal qui eh, al talco liquido mi sta, sta stra piacendo ed è troppo buono profumazione inutile che ve lo dico tanto lo sapete tutti la profumazione del vidal e, e poi niente ragazze mi ce tutto attorno, ma non c'è niente eh, ah una cosa volevo chiedervi vi piace questo vestito eh, me l'ha regalato mia nonna era suo ma poi me l'ha omaggiato a me perché le, le, lo voleva vedere lo, aiuto, lo voleva vedere su di me e quindi nulla eh, me l'ha regalato e ora ce l'ho io mi piace tantissimo è troppo bello e eh, eh, niente dire mi piace da matti è un vestito che a mi arriva fino fino a metà gamba però è molto bello sì. mm -hmm. quindi ragazzi che dire di bello ehm, nulla sono qui che voglio fare tanti video non so fino a quando riuscirò a registrare altri video perché con questo caldo chi ne ha voglia di registrare video Ah, mi devo anche lavare i pennelli, cosa che non ho ancora fatto, ma vabbè, i tagli quelli sono. Nel frattempo non mi ho messo una benedetta crema, aspettate un secondo. Anche se non mi sono truccata, ho deciso di mettermi questa crema qui che non è una crema ma un gel, un siero, non so neanche io come dirlo. Mineral Water 89, 89 Booster sarebbe questo qui che io non vedo senza occhiali. Ed è questo. Ora me le applico un po'. Un pelo perché? Beh, ok, qua di fronte voi faccio tutto in diretta. Non mi costa niente. A me voi direte quanto te ne stai mettendo? ma ne bastano ciccini, ma io ne metto un bel po' perché la pelle è molto secca. Voi non capisco perché, proprio che io prima l'avevo molto secca, adesso ce l'ho tra il tendente, il mister secco altro non so per cosa dire più che altro io vorrei dire che ce l'ho secca e basta pensiamo che anche se tendo a lucidarmi di qui e di qua sulla fronte ma quello è normale e vabbè cosa ci vogliamo fare? cosa ci vogliamo fare? già e niente lo so che la crema non si applica così alla cavolo ma io me l'applico la come preferisco io ovviamente bella molto bella si sì, eh, diciamo che si sì, applica in maniera molto facile e eh, non è appiccicosa per niente ha ragione come si chiama eh, la youtuber che intanto seguo ehm, Sara Cosmesi sì Sara Cosmesi non mi ricordavo il, il nome esatto del canale Sara Cosmesi ha detto che questa crema, questo booster qui, questo, sto per farlo credere aiuto, che è di vetro, vedete che è di vetro, es. è di vetro e niente, praticamente diceva che eh, non si appiccica per niente, forse era detto anche giù la cova, non so, comunque molto buono, sì, mm -hmm. mi piace. Come dire, mi sento la pelle bella fresca, liscia, più o meno, siamo lì, è compatta e soprattutto elastica, cioè che non guasta neanche quello. Allora, vi dico subito, saprete, saprete già quanti sono le DML, però io ve lo dico lo stesso. 50 ml di prodotto, vedete qua, 50 ml di prodotto, non si vedrà mai ma ve lo dico io, 50 ml di prodotto per un paio di cosa che non c'è scritto neanche, ah sì, eccolo, di 12 mesi, 12 mesi di paio ecco qua, già, niente ragazze, e poi cosa dirvi, mi devo lavare i pennelli e non ne ho voglia, ma vabbè me li devo lavare lo stesso perché sennò mi arrivano i foruncolacci sulla pelle, io non ce li voglio ovviamente poi appena posso nelle prossime settimane che verranno, che so quando verranno, mi devo fare la ceretta al viso e anche al corpo cosa non da poco perché sennò mi dà fastidio e niente, questo era tutto. Ho finito. Ops, sto, qua, sto guardando una cosa se riesco a se senza, senza far cadere la, la telecamera. Ok, cellulare, ho finito non uno, ma ben due, ma ben tre campioncini di Roche-Posay sì, della Roche-Posay e mi sono piaciuti tantissimo sono buoni, la pelle me la sento bella, morbida elastica e liscia che ha detto la stessa cosa, però ci siamo capiti, questo è un campioncino della Roche-Posay molto buono, Si, sì, mi piace davvero da matti vedete, tutti e tre l'ho finiti. L'ho travasate naturalmente un no, un vasetto della crema che avevo della Vichy Prima l'ho lavato quello della Vichy dopo averlo tutto finito per usarlo per la faccia per il viso, sì. E poi ho quasi spontata, però così, e ho travasato questi tre campioncini dentro lì, nella, dentro lì, come vabbè, niente. Dentro la, il vasetto della. della dentro la cremina lì, il paint pot della VC, comunque ci siamo capiti, nulla. Per non fare un video troppo lungo io direi che adesso stop un attimo e torno subito. Nulla, non mi sono alzata neanche un secondo, ho pensato dove mi alzarmi, ma non mi alzo perché tanto non, non, non credo che vi interessa video, quello che vi dovevo mostrare e perciò niente. Quindi ragazze mie, tutte bellezze mie, amiche mie. Allora, io adesso vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Comunque, non l'ho detto all'inizio, ma lo dico adesso, mettete un bel like di supporto, un commentino e attivate la campanella se vi iscrivete. Se vi iscriverete appunto, e nulla. Appunto, seguitemi su YouTube, me la lettera te lo sotto. Sì, appunto, avete capito. Io come Instagram sono Melania, sono YouTuber Melania, ma il mio, mio vero nome è Melania, ok? Niente. Ciao. Ah, perché non lo sapesse io sono in Sardegna, sono sarda. Non lo sanno tutti quelli che si iscrivono al, al mio canale, però io sono sarda e sono di Palau, ok? Ciao. Chiudo qua. Eccomi ragazze, fa veramente troppo caldo ragazzi per registrare, però ci voglio registrare e registro, quindi niente ragazze, ehm, che dire, sono qua sul mio belletto, non faccio vedere oltre, però sono sul mio belletto, Aspettate un attimo che mi raddrizzo, ok. Ok, vedete, ecco qua, questo è il mio vestito, ed è qui nulla ragazzi, era solo per dirvi che sono solo, video tutto a pezzi, però farò tutto in video a pezzi perché così almeno riprenderò più giorni, non so cosa tutto uscirà fuori, però vabbè vedete, e niente... Ne ho, fatto, ne ho appena fatto uno prima, ma non so se lo unisco a questo oppure cosa, non ne ho idea, boh, vabbè. E' nulla, quindi nel frattempo aspetta che mi metto il, um, il bastone di se, di se riesco a, metto, a prenderlo. No, non riesce, ah ok, si sì, mi è riuscito un secondo che... vi dicevo c'è troppo caldo però vabbè niente era solo perché volevo farvi farvi tanti pezzi video vlog tutti assemblati ma non so se ci posso riuscire non ne ho idea Già. e niente quindi voi come state sperando che voi stiate bene perché ve l'ho chiesto un sacco di volte e eh, so che vi siete già scocciati spero di no però mi piace molto sapere se state bene o se state male adesso non me l'ho chiesto nessuno però mi preoccupo della, di come possiate stare voi nulla tutto lì ciao Mm -hmm. Ditemi se vi piace questo vestito ma cosa ne pensate di questo vestitino? Ok? E niente. Fa oh, un caldo, lucidamente. Fa troppo caldo, ragazzi miei Fa veramente molto caldo. Non so voi ma è molto caldo. aia mi ah, yeah. male qua qua fa male se come mi sono mossa aia ah, yeah. no eh, non ne cominciamo con i lombi Stai assistendo adesso aspettate che mi fa sembrare di nuovo mi sta peggiorando ma non ci posso fare niente Dunque, vi piace a voi quest'acqua di tesori d'Oriente, acqua profumata? A me non tanto, però me la sto mettendo perché non la voglio sprecare, ovviamente. Vedete? Già, te verbena. Te verde e verbena. Dei tesori d'Oriente. Ciao. E poi nulla poco fa ve la faccio rivedere se no se non è che mi sono dimenticata mineral 89 eccolo qua che l'ho visto recensire anche dal canale di Sara Cosmesi Già. eccolo qua ok si sì, dietro sto registrando un altro pezzo di video ok ovviamente è in collega a questo qua e nulla quindi eh, quindi ho preparato un'altra borsa del mare non so se ve potete vedere eccola qua la borsa del mare che è molto bella mi piace è carissima con i manici che si possono portare o così come potete vedere Oh, così vedete così e nulla si sì, intanto quando andrà a perdersi sì. oh la la la la metto qua vedete metto qua che è meglio ah è il piede che diavolo ha questo piede boh questo piede di qua fa malissimo oggi tutta a me succede da un ah se mi starete chiedendo se sto utilizzando questo dopo sole questo dopo sole qui che ho vi sto per mostrare ancora no l'ho usato una volta e basta Vediamo farlo riutilizzare e farvi sapere perché ci metto un bel po' ma non è così perché non ci metto molto io di solito dico le cose mi dico già che mi è piaciuto e che, eh, che l'abbronzatura tanto un po' se ne va a quel paese, diciamo, c'era tutta. Però quel po' di abbronzatura un po' da queste, da queste parti qua sulle spalle un po' mi è rimasta. Tranne un po' di pelle tutta eh, bruciata, diciamo, diciamo per vedere che è meglio. Eh, perché questa, questa volta, quest'anno, c'è molto più caldo e mi ci sto scottando anche parecchio. Non so perché, non ho nonostante metto la crema solare vedete se la pelle è bella spottata, non so se si nota qualcosa vedete qui no, non si nota una bici d'ergoli però è così ragazze aspettate un secondino allora vediamo vedete di qui si sì, sono un po' stenata, non si vede la mazza però è così, sono un po' stenata e ecco, che ci volete fare? così niente oggi io non mi ha pulito la camera de averla fatta in ordine e mi tocca spolverare cosa che io non ne voglia a questo istante e vabbè ah la marca del profumo che ho fatto l'altro giorno era questa questa qui parm vedete Vabbè, questa qua non so neanche il profumo sia comunque il numero 19, spero che sia qua. Ho un sacco di imitazione sto profumo, però non, può, non lo conosco. Tutto lì ebbene. Ok, io ragazze adesso vi saluto, veramente ci vediamo domani o dopodomani, non lo so, vediamo. Dai, a dopo. Anzi, eh, ne carico uno dopo l'altro e l'immagine capo non so quando li pubblico, perché sinceramente non ne ho la più pallida idea. Ciao!